Occasione in cui ehm, ci sono molti ragazzi e anche le, la presenza di molte scuole per dire eh, che ehm, c'è la possibilità comunque anche di poter fare degli stage, ovviamente non in presenza, perlomeno non sappiamo quando possiamo ricominciare a farli in presenza. Però sempre attraverso questi, questi mezzi, eh, diciamo, eh, via etere, si possono organizzare delle giornate di lezioni o di simulazione, come praticamente trasponendo quello che il genere si fa in presenza online. Quindi se c'è qua, qualche scuola che è interessata, può farne come sempre richiesta e possiamo ricominciare tutte le nostre attività, eh, anche se con modalità non in presenza. Il, la lezione di oggi è tenuta dal professor Simone Rossi neofisiologo e ci parlerà un po' di come funziona il cervello eh, e anche però di come si possa interagire con questo organo piuttosto complesso attraverso delle metodiche di neuromodulazione. Prego professore. Grazie mille, grazie mille. Eh, buongiorno a tutta questa marea di gente perché siete veramente tanti eh, è con piacere devo dire che faccio questa, questa lezione di apertura però spengiamo i microfoni, chi i microfoni eh, perché io ho dei ritorni di voce grazie eh, è con piacere che faccio questa lezione di per, per l'orientamento diciamo delle vostre future scelte al, all'università lezione che ho già fatto negli anni negli anni passati eh, altre due o tre volte ma che eh, ovviamente non la stessa eh, la lezione viene aggiornata ma che faccio sempre volentieri perché, perché mi piace e eh, credo che sia un, un nostro dovere come doc docenti quello di divulgare anche all'esterno delle nostre strutture e delle riviste scientifiche specializzate quello che facciamo. E anche perché è interessante e divertente, insomma. E mi piace talmente tanto divulgare queste cose che ci ho anche scritto un libro, come vedete, che è uscito a settembre per un editore prestigioso Raffaello Cortina di Milano, Il libro è si intitola Cervello elettrico, le sfide della neuromodulazione ed è un libro dove mh, si spiega in un linguaggio a volte accessibile, a volte un po' più difficile, eh, come funziona il nostro cervello, come noi siamo in grado di generare azioni, pensieri, emozioni, di innamorarsi, di decidere se indossare, se farsi o no il vaccino, per esempio. Eh, quindi tutti i nostri comportamenti di base che cosa succede a questi comportamenti di base quando si inceppa qualcosa e vengono fuori delle, delle malattie eh, che alterano questi pattern, queste modalità di connessioni fra neuroni e come si può fare, come si può fare a eh, cercare di ri, rimodulare questa attività dando delle correnti con modalità particolari che, voi, che poi vi dirò che rimettono un po' in sesto il funzionamento dei nostri neuroni con un occhio anche verso il futuro, verso quello che potrebbe essere quello che sta facendo per esempio Elon Musk no? che vuole impiantare il padre della, della Tesla, che, vuole impianta, che sta impiantando per ora negli animali dei chip cerebrali che secondo lui potrebbero essere in grado di difendere l'assalto uh, che, che le, le nuove intelligenze artificiali potrebbero portare alla nostra umanità. Entriamo un po' nel vivo della uh, e partiamo con una nota. Che vi ricordo che tutte le conoscenze che noi acquisiamo anche quelle che ci sembrano fantascientifiche e stratosferiche eh, e, e non pensabili magari fino al giorno prima provengono da delle cioè sono state mosse comunque da qualcuno che prima di noi in questo caso nel 1797 eh, ha pensato qualcosa che all'epoca era rivoluzionario ora ci sembra banale ma all'epoca era rivoluzionario Galvani, il padre della Pila, uno scienziato italiano, proprio di là dall'Appennino, perché era di, di, di Bologna, eh, studiava, spegnete i microfoni per cortesia, studiava come le nostre eh, cellule nervose potessero comunicare fra di loro. E eh, fece la prima osservazione che queste cellule nervose erano proprio in, in grado di generare... Una, una, un certo grado di elettricità lo fece con un esperimento e a vederlo ora ci fa sorridere però eh, diciamo è, è uno degli esperimenti che ha aperto il mondo ad una conoscenza che prima, eh, che prima nessuno aveva è anche un po' truculento come esperimento perché lui ha preso una rana se no, va bene e da, dalle cosce di queste rane uscivano i nervi eh, sciatici cioè quelli che portano i comandi nervosi al, a tutto arto, all, all arto inferiore fece, eh, fece toccare il nervo sciatico della gamba sinistra e della gamba destra fra di loro e vide che nonostante la rana non fosse certamente viva nel momento in cui questi due nervi si connettevano, si, si toccavano eh, i muscoli delle gambe, quindi i muscoli innervati da quei nervi, eh, producevano delle contrazioni. E quindi intuì, diciamo, che all'interno eh, del nervo e dei muscoli, perché ancora eh, era un po mh, non era ancora chiaro se la corrente stava nel nervo o nei muscoli. Eh, C'era quella che lui chiamò una corrente bioelettrica. È molto bellina la descrizione che fece Galvani del, dell'esperimento e della lei in un attimo. Preparai l'animale nella solita maniera, tagliai l'un nervo sciatico e l'altro presso la loro uscita esci dal canale vertebrale, poi divisi e separai l'una gamma dall'altra in modo che ciascuna di esse rimanesse col eh, solo suo corrispondente nervo. Piegai in appresso il nervo dell'una in modo di picciol'arco, indi alzato col solito cilindretto di vetro il nervo dell'altra, lo lasciai cadere sopra questo quest arco nervoso, con l'avvertenza che il nervo nella sua caduta toccasse in due punti l'altro piegato in due, punti. e che la vocura formasse uno dei due punti. Vidi muoversi la gamba, il cui nervo lo faceva cadere sopra il nervo dell'altra. Talvolta le vidi muoversi due. Quindi, questa è la descrizione originale di un esperimento che ha aperto una nuova porta di conoscenza. Per favore, potete spengere i microfoni, che ho un ritorno di voci che è molto disturbante. Grazie. Qualche anno dopo, un illuminato fisiologo inglese, Charles Scott Sherrington, eh, formulò insieme ad altri quella che è tuttora nota come teoria del neurone. Teoria del neurone che cosa dice? Dice che tutte le nostre funzioni nervose, quindi il movimento, la percezione, le emozioni la vista hanno eh, dipendono da singole unità queste unità hanno le stesse proprietà di quelle che compongono gli altri organi, le singole unità sarebbero i neuroni la caratteristica che distingue le cellule nervose da altre cellule è la loro spiccata capacità di comunicare e che dall'insieme delle funzioni di queste cellule risulta la capacità di integrare le funzioni di tutti gli altri organi per permetterne l'ottimale funzionamento cioè Sherrington con attrezzature eh, veramente sperimentali veramente misere disponibili all'epoca del novecento aveva capito che da, da, dal modo in cui i nostri neuroni riuscivano a comunicare fra di loro eh, poteva risultare il fatto che a livello cerebrale fossero integrate tutte le funzioni che eh, consentivano di eh, comandare, di dirigere, di orchestrare il funzionamento di tutti gli altri organi del nostro corpo. Anche questa intuizione all'epoca veramente rivoluzionaria. E vediamo come fanno a comunicare le nostre eh, cellule nervose in un bel filmato animato in 3D dalla Bad um, da Project, che è un'agenzia um, di eh, video de, di Siena. Quindi entriamo dentro la nostra corteccia cerebrale, che è una fitta rete, vedete, di cellule neurali, di cellule gliali, eh, quindi di corpi cellulari e di assumi, questo è un tipo di neurone con il suo corpo e i prolungamenti dendritici, e questo è un altro tipo di neurone con il suo corpo e gli eh, assoni, che sono de, de, dei cordoni che servono per comunicare con le altre, con le altre cellule. Ripercorriamo una assone all'indietro e entriamo dentro il nucleo di un neurone, dove ci sono tutti gli organelli della cellula che servono a produrre queste vescicoline celesti che vedete che contengono delle particolari sostanze chimiche che si chiamano neurotrasmettitori questi neurotrasmettitori sono veicolati lungo l'assone questo prolungamento del, del, del, del neurone fino alla parte terminale dove si fondono con la membrana del, dell'assone vengono rilasciati all'interno dello spazio della sinapsi si vanno a legare a quei, eh, a quelle strutture che avete visto che sono i recettori si chiamano recettori post eh, sinaptici che sono situati su un altro neurone è proprio il passaggio di questi neurotrasmettitori che sono appunto delle sostanze eh, delle sostanze chimiche che consente il passaggio dell'informazione da un neurone che si chiama neurone presinaptico a un altro neurone che si chiama neurone postsinaptico quindi diciamo è un'informazione di tipo chimica ma l'informazione che viene trasferita in realtà è un'informazione di tipo elettrico perché la modalità con cui un neurone parla con un altro neurone è lo scambio di, piccoli, di piccole correnti elettriche che si chiamano potenziali di azione questo è il numero stimato di neuroni che abbiamo sono 100 seguito da 3, 6, 9, 12, zeri. quindi sarebbero 100 trilioni più o meno di neuroni che sono una enormità e sono tanti perché mh, da, dalla nascita poi dopo ne perdiamo un po' progressivamente via via che, che cresciamo io per esempio ne ho già persi diversi perché insomma sono un bel pezzo in là ma fortunatamente quelli che rimangono continuano a comunicare per cui riesco comunque a generare dei, dei, dei pensieri e la cosa ancora più stratosferica è che nonostante questo, cioè, questo numero già di per sé enorme va bene di, di, di, di numero di cellule perché 100 trilioni sono i neuroni ma parecchie di più sono le cellule gliali che sono dentro al nostro, al nostro eh, sistema nervoso eh, la cosa ancora più stratosferica è che se noi mettiamo uno accanto all'altro teoricamente tutti questi neuroni Andiamo a formare una strada di circa 160.000 chilometri di connessioni. Va bene? Una cosa impressionante. E un numero incalcolabile di sinapsi. La sinapsi è il punto di contatto fra un neurone e l'altro che avete visto funzionare prima nel, nel filmato. E... Come fanno, quindi, diciamo, in tutti questi innumerevoli contatti che si formano, come, fanno, come fa un neurone a comunicare con un altro neurone? Allora, considerate, questo per esempio è il neurone, e questo è il suo fondamento, con il quale si va a connettere con un, un altro neurone. Tutti questi filetti verdi che vedete e che arrivano a questi prolungamenti eh, ramificati che si chiamano dei, eh, sono connessioni, sono sinapsi, questi pallini verdi sono sinapsi che questo neurone riceve simultaneamente da altri neuroni. Considerate che a seconda del tipo di neurone, la quantità di contatti che il singolo neurone riceve da tutte le altre cellule può variare da 5.000 a 150.000 ogni singolo neurone va bene che millisecondo per millisecondo deve elaborare eh, tutte queste informazioni che arrivano simultaneamente da tutti questi contatti e se attivarsi generare uno spike, cioè un potenziale di azione o no. Come fa? Lo fa con un processo sofisticato, perché nel corpo, in questi contatti, genera una variazione di quello che è il suo potenziale di riposo della membrana il corpo del neurone fa una sorta di somma algebrica di tutte queste piccole correnti che riceve e alla fine del conto d'accordo se la somma totale di queste correnti perché qualcuna può essere depolarizzante e quindi eccitatoria qualcuna può essere iperpolarizzante e quindi inibitoria alla fine di questo conto immenso lui non ha calcolatrici eh, fa tutto Ehm, all'interno della cellula, se la quantità di depolarizzazione della sua membrana supera un determinato livello di soglia, il neurone genera un potenziale di azione o un treno di potenziali di azione in modo tale da codificare l'intensità della sua, della sua eh, risposta. Quindi se ci pensate bene, se vedete quello che vi ho raccontato da un altro punto di vista, il singolo neurone è in grado di operare in modo analogico per quello che riguarda l'integrazione dell'informazione che scelgono gli altri neuroni e di effettuare una risposta che è essenzialmente di tipo digitale, cioè o sì o no. O c'è il potenziale d'azione o non c'è il potenziale di azione. Quindi già il neurone di per sé è un elemento in grado di eh, effettuare della, una raffinatissima integrazione della eh, informazione che costantemente scambia con il resto degli altri neuroni. E questo se lo moltiplicate per il numero di neuroni possibili e per il numero del, delle sinapsi possibili, ovviamente e eh, rende già conto della complessità del nostro, del nostro cervello complessità che è ancora più complessa perché i neuroni non, non state a guardare le formule eh, non, non, non so nemmeno io che cosa vogliono dire queste formule ma seguite il concetto attenzione questa videoconferenza è stata allora eh, la cosa è ancora più complessa dal fatto che i neuroni si raccolgono all'interno, cioè sono, più che si raccolgono sono distribuiti all'interno di reti neurali complesse e vedete questi le, le neurali eh, possono avere de, de, dei nodi, diciamo, di, degli snodi più rilevanti e dei sottosnodi eh, meno, eh, meno rilevanti e sono in realtà queste reti le responsabili di quella che si chiama l'analisi distribuita delle nostre funzioni cerebrali cioè vuol dire che non esiste una singola area responsabile di una singola funzione cerebrale tipo il linguaggio ma esiste un network del linguaggio quindi gran parte del nostro cervello soprattutto l'emisfero dominante è coinvolto nella genesi del nostro linguaggio che viene fuori grazie alla cooperazione di gruppi neuronali sparsi in varie aree del cervello all'interno delle quali ci sono delle aree che sono più rilevanti ovviamente di altre quindi da questa breve introduzione diciamo la prima conclusione che possiamo eh, trarre è che il cervello è sicuramente il sistema più complesso del nostro universo, dell'universo che conosciamo e proprio per questo è anche il più divertente da studiare ovviamente e il più interessante perché quello è il sistema che ha ancora eh, dei margini di eh, conoscenza da acquisire che sono eh, veramente eh, veramente notevoli per fare tutta questa attività quindi anche un cervello che sta buono buono a riposo ha bisogno considerate un cervello in media pesa circa un chilo e mezzo va bene eh, un chilo e due un chilo e mezzo ma il nostro cervello anche quando è a riposo apparentemente perché poi a riposo non è mai consuma circa il 20 30 di tutto il il metabolismo corporeo cioè di tutta l'energia che ehm, noi produciamo all'interno del nostro corpo questo è possibile vederlo con, attraverso misurarlo diciamo attraverso delle metodiche come la tomografia ad emissione di positroni che va a quantificare la quantità di fluoro desossi glucosio che si deposita all'interno degli organi, cioè più un organo lavora, più fluoro, esorsi, glucosio eh, consuma e quindi più, più rosso eh, apparirà il, quel, quel determinato organo. Vedete che in una persona a riposo, i tre organi che eh, consumano di più cose sono il fegato, il cuore, e il cervello che sono i tre organi che praticamente non smettono mai di fortunatamente di funzionare ma il cervello è quello che di gran lunga consuma la maggior parte delle risorse soprattutto in rapporto al peso la maggior parte delle risorse delle, eh, di tutte le energie che noi produciamo grazie all'assunzione dei nutrienti della dieta ed altre cose in questi ultimi 20 anni noi diciamo siamo cioè noi nel mondo delle, delle, delle neuroscienze che sono le scienze multidisciplinari che studiano il cervello eh, sono, ehm, hanno subito eh, dei, ehm, eh, dei salti di conoscenza fondamentali va bene? Cioè, negli ultimi vent'anni abbiamo acquisito una serie di conoscenze sul nostro cervello che, prima, cioè, che prima non erano mai state acquisite perché eh, mancava diciamo, quella che era la, la tecnologia per andare ad esplorare eh, il funzionamento del nostro cervello in questa diapositiva vi faccio vedere tre punti fondamentali che hanno consentito alla scienza e alle neuroscienze in particolare di fare un salto che la natura non ha mai fatto, cioè la natura non procede, nella sua evoluzione non procede mai per salti, no? è sempre un processo abbastanza regolare e fondamentalmente lento. Eh, per farvi capire, per, per acquisire il, il movimento di opposizione del pollice alle altre dita, che è presente, eh, quello che si chiama il frazionamento del movimento, il movimento che è presente da, da, dalle scimmie eh, in poi, prima non era presente, ci sono voluti variati milioni, milioni di anni, e la formazione di un fascio diretto di fibre dalla corteccia motoria ai muscoli della mano. Quindi la natura non fa salti da un punto di vista evoluzionistico, ma invece questi salti li possiamo fare con la scienza, perché nel momento che viene introdotta una nuova tecnologia in grado di affrontare un problema da un'angolazione differente, è chiaro che in quel momento lì facciamo un salto di conoscenza. Allora il primo salto di conoscenza importante è stato fatto con il progetto eh, Genoma, un progetto internazionale Human Genome Project eh, finanziato con una quantità di soldi impressionante nel 2003 e che ha scoperto e che ha promosso diciamo, la, la, il riconoscimento circa 20.000 geni che costituiscono il genoma umano e quello degli altri esseri viventi quindi un progetto che Watson e Crick questi sono eh, i due scienziati che hanno scoperto la doppia elica del DNA nel 1953 un, un progetto diciamo che nel 53 questi due scienziati seppur brillanti eh, eh, non, non, non avrebbero sicuramente pensato che potesse essere raggiunto nel giro fondamentalmente di 50, di 50 anni. Okay? Quindi questo è un salto importantissimo. Un secondo salto importante è eh, dovuto al fatto che in questi ultimi anni sono stati decifrati gli interi codici genetici di numerose specie animali inferiori animali inferiori parlo anche di batteri eh, a questo livello qui eh, e questo è stato fatto ovviamente perché sono più semplici da studiare del genoma umano perché possiedono molti meno, meno, geni, mo, me, molti meno geni ma è, è sbagliato pensare che decifrare il codice genetico di un batterio di un protozoo o di, o, o, o di un ameba non sia rilevante è fondamentale è fondamentale perché ci consente di studiare in modo, cioè di seguire proprio gene per gene lo sviluppo dei quali sono i passi e i meccanismi dei meccanismi genetici evolutivi e poi si possono costruire dei modelli strutturali del genoma che sono applicabili all'uomo quindi anche questo direi è stato un passo estremamente eh, fondamentale il terzo punto è che eh, sono state inventate delle metodiche che ci consentono di eh, esplorare da un punto di vista strutturale e funzionale il nostro cervello quindi di vedere quanto consumo metabolico c'è di vedere quanta ossigeno viene consumato in determinate aree cerebrali grazie alla risonanza magnetica funzionale di studiare le fibre di connessione fra eh, gruppi di neuroni situati a distanza nel cervello con una metodica che si chiama Diffusion Tensor Imaging o eh, eh, DTI, di studiare l'attività elettrica del nostro cervello, quindi la somma di tutte quelle attività elettriche che vi ho fatto vedere prima che viene generata sullo scalpo, Oppure di andare a stimolare il cervello elettricamente o magneticamente dall'esterno. E anche con queste metodiche è stato fatto un salto conoscitivo importantissimo, sia in termini di funzioni cerebrali, sia eh, dei meccanismi fisiopatologici che sottendono determinate malattie, sia di tipo neurologico che di tipo psichiatrico. Perché non dimentichiamo che il nostro, nel nostro cervello eh, sono operanti anche tutti quei meccanismi che producono quelli che sono la nostra mente, i nostri pensieri e anche la mente ogni tanto anzi ogni spesso si ammala d'accordo? vediamo quindi più in dettaglio quali sono queste metodiche di esplorazione cerebrale che ci consentono di ottenere informazioni eh, su come è fatto il nostro cervello da un punto di vista anatomico e su come funziona da un punto di vista elettrico e da un punto di vista metabolico e di consumo di ossigeno e vediamo anche quali sono i vantaggi e gli svantaggi che ognuno di queste tecniche ha per arrivare a capire che per studiare bene e, modo, e per dare risposte complete a come funziona il nostro cervello nel, nel, da, sia da un punto di vista fisiologico che nella patologia è verosimile che queste metodiche debbano essere combinate debbano essere applicate tutte insieme perché ognuna può dare delle informazioni che l'altra non può eh, non può dare, va bene? Avrete sicuramente sentito parlare della risonanza magnetica cerebrale che vedete ci dà delle informazioni bellissime su quella che è l'anatomia del nostro cervello su quella che è l'anatomia del nostro cervello che è diviso in sostanza grigia dove sono le, i nuclei delle cellule in sostanza bianca che sono le fibre gli assoni tramite i quali i neuroni si connettono eh, si può utilizzare una, delle acquisizioni particolari di risonanza magnetica strutturale per mettere in evidenza queste fibre di connessione però eh, se questo cervello il proprietario di questo cervello sta suonando il violino oppure sta parlando oppure sta leggendo un libro o sta giocando a tennis noi non possiamo dirlo perché questo tipo di indagine risonanza magnetica strutturale dà informazioni solta soltanto sulla quella che è l'anatomia statica del nostro cervello e ovviamente è fondamentale perché ci può dare anche dei dettagli sul tipo di lesione che eh, eventualmente può accadere all'interno del nostro cervello, quindi possiamo discriminare se un deficit motorio, una paresi, per esempio, è dovuta ad un tumore cerebrale oppure è dovuta ad una zona che è divenuta ischemica, che ha avuto un, un, un intrus ischemico, Oppure al contrario, che ha avuto una emorragia, quindi un ictus di tipo emorragico, oppure perché c'è stata una zona di infiammazione eh, de della sostanza bianca, che è quella che serve per la conduzione dell'impulso nervoso, nel caso di una malattia come la sclerosi multipla. Quindi dettagli anatomici importantissimi e imprescindibili ma nessuna informazione da un punto di vista funzionale informazione funzionale che invece può essere ottenuta e con grande precisione temporale andando a registrare quello che si chiama l'elettroencefalogramma che sarebbe la rilevazione di tutte quelle attività elettriche dei gruppi di neuroni di cui parlavamo prima che è registrabile dalla superficie della testa, attraverso vedete una serie di elettrodi connessi a degli amplificatori eh, particolari che sono in grado di mettere in evidenza eh, dal, da un rumore di fondo eh, importante quello che è questo piccolo segnale oscillatorio cerebrale che è nell'ordine di pochi microvolt. Con questa metodica possiamo ottenere delle informazioni imprescindibili da un punto di vista temporale, cioè possiamo discriminare degli eventi che avvengono all'interno del nostro cervello quasi millisecondo per millisecondo, perché il cervello lavora su questi tempi qui, cioè per decidere di fare un'azione eh, un, un motoria va bene, io impiego pochi millisecondi, perché se impiegassi eh, diciamo un minuto per decidere se muovere una mano o no eh, sarebbe eh, irrealistico da un punto di vista evoluzionistico e di sopravvivenza quindi il cervello ra ragiona in tempi eh, vicini al millisecondo o anche meno con questa metodica di esplorazione funzionale che si chiama elettroencefalografia si può veramente eh, mh, andare a, a verificare che succede eh, a livello per esempio di due aree cerebrali distanti che parlano fra di loro in termini di pochi millisecondi. Quindi questa si chiama risoluzione temporale e ci consente di studiare quelle che sono le connessioni fra varie aree eh, cerebrali. E però è un po' scarsino da un punto di vista dell'informazione anatomica, questa, eh? ha, si dice una scarsa risoluzione spaziale. Risoluzione spaziale, che invece e si intende per risoluzione spaziale, la capacità di discriminare l'attivazione di eh, pochi millimetri di corteccia cerebrale distanti l'una dall'altra, che possiamo ottenere con la risonanza funzionale. Questo, per esempio è un cervello di una persona che sta guardando degli stimoli visivi e infatti vedete questo rosso che vedete qua corrisponde proprio all'attivazione delle aree eh, deputate all'elaborazione eh, visiva alle aree visive ehm, questo è possibile grazie al fatto che un'area impegnata in un determinato task consuma più ossigeno con questa metodica è possibile tramite dei de complessi calcoli matematici andare a quantificare proprio la quantità di consumo di ossigeno in una determinata area con una risoluzione spaziale elevatissima cioè siamo in grado di discriminare ogni pixel va bene sarebbe la minima risoluzione di questa immagine è in grado di discriminare un'attività che avviene in un millimetro o due millimetri cubi di corteccia rispetto ai due millimetri cubi accanto quindi grande risoluzione spaziale ma purtroppo eh, scarsissima risoluzione temporale perché per far eh, evidenziare dall'algoritmo di analisi questo consumo di ossigeno sono necessari perlomeno 600-700 millisecondi che per un cervello che lavora sono un'eternità, va bene? Cioè non è realistico da un punto di vista fisiologico. Quindi, dettaglio anatomico, risoluzione temporale, risoluzione spaziale. A questo punto, per chiudere il cerchio, ci manca una metodica che ci dica che queste attivazioni che vediamo o questa attività elettrica oscillatoria che possiamo registrare è realmente necessaria per l'esecuzione del compito che noi eh, stiamo andando eh, ad esaminare perché queste attivazioni e queste attività eh, potrebbero semplicemente essere degli epifenomeni di quello, che sto, di quello che sto osservando allora con le metodiche di stimolazione cerebrale che dopo, di cui dopo vi parlo un po' è possibile andare a stimolare dall'esterno quindi senza necessità di interventi chirurgici determinati nodi delle reti neurali e vedere se questa stimolazione provoca degli errori eh, delle variazioni diciamo, del compito che io sto esaminando cioè se esiste una causalità diretta fra i neuroni che io sono andato a disturbare con queste stimolazioni dall'esterno del cervello e il compito che questi neuroni stanno facendo. Se io induco degli errori o comunque delle variazioni nel compito posso dire che l'area che stavo stimolando, che il network che stavo stimolando partecipa attivamente a quel compito. Ovviamente per fare questa stimolazione dall'esterno io mi devo basare sulle informazioni che mi dicono quali sono le aree che devo andare a stimolare, quali sono le aree che eh, sono coinvolte da un punto di vista elettrico in quel task. Quindi capite che un approccio, eh, è necessario un approccio con tutte queste metodiche per andare a dare una risposta definitiva a, a, a quello che sto a quello che sto studiando per quello che riguarda l'attività elettrica cerebrale quindi l'elettroencefalogramma diciamo, è un codice scusate ho visto eh, appare ogni tanto che qualcuno alza la mano per fare una domanda ma io le farei tutta la fine perché eh, se no siccome le cose da dire sono tante viene un po' meno fluido il, il discorso quindi eh, l'elettroencefalogramma è questa attività elettrica che noi possiamo registrare dalla superficie dello scalpo in modo del tutto non, non invasiva. E questa attività rappresenta la somma delle attività elettriche di tantissimi neuroni, delle, degli strati più superficiali della corteccia e rappresenta un codice di contenuto di informazioni estremamente complesso tramite il quale questi neuroni si parlano e eh, vedete questi segnali oscillatori sono delle oscillazioni complesse che comprendono attività oscillatorie a differenti eh, frequenze le frequenze si indicano con le lettere greche dell'alfabeto quando parliamo di una frequenza teta parliamo di oscillazioni che avvengono a 5 cicli al secondo cioè a 5 hertz attività alfa, parliamo di oscillazioni, a circa 10 cicli al secondo, 10 Hz, beta a 20 cicli al secondo e gamma eh, oltre i 30 cicli al secondo, fino a 70, 100, 120 120 Hz. Dalla combinazione diciamo, di, di queste frequenze eh, nelle varie regioni cerebrali, e eh, si può risalire a come queste regioni parlano fra di loro e eh, si può avere anche delle informazioni di eh, come queste frequenze possono essere alterate in caso di determinati processi patologici quindi noi sappiamo che i nostri neuroni producono elettricità che la somma di queste attività elettriche dei nostri neuroni può essere registrata dalla superficie della testa e sappiamo che queste attività elettriche si man possono manifestare con eh, frequenze temporali, attività oscillatorie temporali differenti. Sappiamo, per esempio, che un'attività in banda alfa quando è presente nelle regioni senso di motorie eh, si accoppia con task di tipo, di tipo tattile di, di riconoscimento tattile sappiamo che per esempio un'attività in banda teta nelle regioni frontali e parietali del nostro cervello e soprattutto quando questa attività teta avviene con sincronia di fase fra regioni cerebrali lontane eh, si accompagna a compiti di memoria sia a memoria breve che a lungo termine sappiamo che un'attività alfa presente sopra le regioni visive quindi a 10 Hz, eh, si associa a dei compiti di percezione visiva per esempio vedere un pallino luminoso e cambia posizione sappiamo che un'attività in banda beta nelle regioni sempre sensori motorie è correlata ad alcuni compiti di tipo motorio. Anche se io penso di muovere una mano, bene, ma non la muovo nelle regioni sensori motorie eh, controlaterali alla mano che sto pensando di muovere, si assiste ad una sincronizzazione, eh, a una desincronizzazione dell'attività in banda beta. E sappiamo che l'attività attività a più elevata oscillazione, elevate frequenze di oscillazione in banda gamma invece sottendono tutti, eh, molte di quelle che sono le nostre attività più complesse e più astratte come l'attenzione selettiva ma anche alcuni task correlati a, eh, alle nostre capacità di tipo intellettive quindi se eh, eh, la domanda direbbe Totò che sorge spontanea è Um, se noi riuscissimo a modificare questi ritmi cerebrali endogeni dall'esterno quindi senza fare del ma nessun male ai soggetti, va bene? Se noi riuscissimo a modificare questi ritmi dall'esterno per esempio aumentandoli e se questi ritmi sono associati a determinati comportamenti potrebbe darsi che siamo in grado di migliorare l'attività sostenuta da quel determinato ritmo cerebrale. Questo è quello che eh, ci ha mosso a noi eh, e ad altri laboratori in, in giro del mondo ehm, nel cercare proprio di modificare dall'esterno questi ritmi per vedere se si riusciva ad ottenere delle, dei miglioramenti da un punto di vista del comportamento, miglioramenti che ovviamente una volta accertati potrebbero essere trasferiti in ambito clinico eh, come eh, più che come terapia diciamo come aiuto di tipo eh, riabilitativo in ambito cognitivo o motorio allora come una delle metodiche che abbiamo a disposizione per fare ciò è la cosiddetta eh, stimolazione eh, alternata stimolazione transcranica in corrente alternata che in inglese si chiama TACS transcranial alternating current stimulation praticamente attraverso una batteria a 9 volts e collegata a degli elettrodi eh, oppure a degli elettrodi di spugna applicabili su, su, sulla testa Oppure ora sono disponibili dei caschetti personalizzati in cui si possono scegliere diciamo, le, le diverse zone de dello scalpo da in cui fornire la corrente. Attraverso questi elettrodi viene fornita una corrente alternata di bassa intensità, al massimo 2 mA, 2 mA e, e, e mezzo, che quindi è impercettibile dai soggetti che la stanno che la stanno subendo diciamo e questa, eh, questa oscillazione noi la possiamo fornire alla frequenza che vogliamo nella regione cerebrale che vogliamo eh, che cosa produce questa corrente alternata sui neuroni sottostanti quindi che eh, diciamo sono compresi nel campo di stimolazione questi neuroni sono come se fossero sottoposti ad una forza esterna bene quindi se questi sono tre neuroni ed ognuno aveva un suo vettore principale di, di attività oscillatoria quando questi neuroni sono sottoposti ad una forza esterna come può essere la nostra corrente alternata tendono vedete piano piano ad allinearsi in fase quindi a, uh, ad avere stesso, lo, stesso, lo stesso tipo di fase oscillatoria in accordo alla forza esterna, quindi alla corrente, che io gli ho dato E questo, porta a, questo allineamento di fase porta ad un aumento della, uh, del ritmo endogeno che io sto intercettando questo fenomeno si chiama entrainment o trascinamento e praticamente è paragonabile agli effetti di risonanza che si hanno quando si accorda una, una chitarra oppure eh, agli effetti che può produrre il comando del capogoga per far sincronizzare al meglio eh, gli otto rematori di questa barca così che la, la barca va più veloce quindi noi con una debole corrente impercettibile dall'esterno siamo in grado di di incrementare un ritmo endogeno cerebrale. Se questo ritmo è, sostiene un determinato comportamento, siamo in grado di conseguenza, dovremmo essere in grado di conseguenza di modificare questo comportamento. Vi faccio vedere un, un esempio applicativo di uno studio che abbiamo fatto un po' di anni fa insieme ad Emiliano Santarnecchi che ora è professore all'Università di Harvard a Boston, anche grazie a studi come questi. Allora, eh, quello che vedete qua è un task cosiddetto di intelligenza fluida. Eh, che cos'è l'intelligenza fluida? L'intelligenza fluida è eh, quella parte della vostra intelligenza che vi consente di eh, risolvere un problema eh, così d'acchito, quindi senza basarsi sulle conoscenze pregresse che eh, avete eh, quindi è un'intelligenza diciamo di tipo abbastanza intuitivo, ok? di tipo, di tipo logico eh, questo task qui che è un task neuropsicologico molto eh, applicato che si chiamano eh, le matrici di Raven nella sua forma più difficile eh, sappiamo diciamo, che testa proprio questo tipo di intelligenza fluida il task vedete è apparentemente semplice no? io qui ho una serie di oggetti okay? e devo completare eh, questa casella vuota scegliendo uno degli oggetti presenti eh, qui sotto eh, la complessità di questo task può, può essere molto semplice e progressivamente più difficile quando si arriva a un task di questo tipo si mettono in moto meccanismi di, eh, intelligenza, di intelligenza fluida quindi il, quello che noi chiedevamo a soggetti era di risolvere queste matrici va bene, questi giochini neuropsicologici nel più breve tempo possibile Mentre qui ci mettevano 2-3 secondi per risolvere queste, cioè ci vuole anche 25-35 secondi. Il, eh, a questi soggetti a cui chiedevamo di risolvere queste matrici, eh, contemporaneamente applicavamo una corrente nella... Eh, una corrente alternata come quella che vi ho fatto vedere prima, impercettibile, su una particolare regione del cervello che era il giro frontale medio di sinistra corrispondente al nostro lobo frontale, alla corteccia prefrontale sinistra che sulla base degli studi di neuroimmagini fatti precedenti sapevamo essere comunque coinvolta in questo tipo di task però non sapevamo se questo coinvolgimento era causale, come vi dicevo prima, o no per il corretto completamento del task in svariate condizioni sperimentali la stimolazione in questa zona la facevamo in banda teta, in banda alfa in banda beta, in banda gamma e, eh, e poi facevamo anche una stimolazione placebo perché è importante controllare anche questi effetti eh, da un punto di vista sperimentale quindi mentre i soggetti ricevevano questa stimolazione risolvevano eh, queste matrici noi prendevamo, vedevamo se la matrice era risolta correttamente o no e prendevamo il tempo che questi soggetti ci mettevano per risolvere questa matrice guardate che cosa abbiamo trovato abbiamo trovato che questa stimolazione soltanto in banda gamma okay? tutte le altre bande di stimolazione non, non hanno avuto nessun effetto ma quando i soggetti ricevevano una stimolazione in banda gamma sulla corteccia prefrontale sinistra ehm, riuscivano a essere più rapidi di circa il 15 per cento, che non è poco, da sicuro, nella soluzione delle matrici, quelle più difficili, quindi quelle che eh, per risolverle c'era bisogno di fare ricorso alle nostre capacità di intelligenza fluida. Quindi nessun effetto su quando le matrici erano più semplici, ma effetto migliorativo in banda gamma solo quando le matrici erano più difficili. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo con questo studio dimostrato il ruolo causale dell'attività gamma nella regione prefrontale sinistra nell'eseguire eh, compiti di eh, elevata complessità cognitiva. E questa è stata la prima evidenza sperimentale che ha dimostrato questo in modo causale che ha suscitato un bel polverone in ambiente neuroscientifico. Eh, perché, eh, perché, insomma, all'epoca, questo è stato pubblicato sette anni fa, questo studio, all'epoca nessuno aveva ancora dimostrato una cosa di questo genere. Tanto è vero che alcuni colleghi dell'Università di Oxford eh, ci contattarono e ci dissero: Sentite, voi avete trovato, questo risultato spettacolare insomma per primi eccetera eccetera ma noi non è che ci si crede tanto non è che ce lo dissero così ma insomma il concetto era questo Dice, noi non è che ci si crede tanto si potrebbe fare una cosa voi ci date tutto il materiale sperimentale ci insegnate a fare questa stimolazione come va fatta e noi si rifà lo studio per conto nostro a Oxford io e Milano Santarnecchi ci si guardò e si disse che si fa se gli si dà tutto questo materiale e poi lo studio non viene confermato che cavolo di figura ci si fa dice però se, se lo confermano se quando uno studio viene confermato in modo indipendente da un altro ambulatorio capite bene dal laboratorio capite bene che assume una rilevanza enorme no? la, la, la replicazione del risultato è la base del, della, della conoscenza scientifica quindi alla fine si organizzò questo esperimento a, ad Oxford disidete tutto il materiale e fu fatto uno studio eh, il primo studio era fatto su 20 soggetti questo fu fatto su 70 soggetti studenti all'università di Oxford e fortunatamente, no? la, la manina che si leva il sudore dalla fronte, i risultati fondamentali furono confermati. Non solo, ma venne fuori una cosa veramente interessante. Se noi dividiamo la popolazione dei partecipanti al, allo studio in quelli che erano già bravi di partenza già bravi vuol dire che ci mettevano poco tempo a risolvere eh, quelle matrici di Raven que quelle, quelle più difficili va bene e questi li chiamiamo i fast performers che erano il 40 e poi c'era un gruppo che era la maggior parte il 60 che invece erano quelli che ci mettevano un po', più un po di più a risolvere queste matrici di Raven se guardate questo grafico che esprime il miglioramento in seguito alla stimolazione eh, in banda gamma della regione prefrontale sinistra vedete che chi era già bravo rimane sostanzialmente allo stesso livello cioè non è che si migliorava la, la, la sua eh, performance con la stimolazione in banda, in banda gamma cosa che invece succedeva e risuccedeva sempre dello stesso 15-20% nei partecipanti che invece erano un po' più lenti nel risolvere queste matrici all'inizio quindi il 100% di chi era lento di base ha riportato un beneficio significativo dalla stimolazione in banda, in banda gamma ma la cosa enormemente interessante è che circa il 20% di quelli che erano già, già bravissimi no? al top della piramide per conto proprio, in realtà con la stessa stimolazione peggioravano un po' il tempo, ci mettevano più tempo per risolvere il tipo di compito. Quindi la stessa stimolazione in banda gamma sulla stessa regione cerebrale, sugli stessi task, può produrre effetti opposti a seconda della bravura di partenza. Se ci pensate bene, questo apre delle prospettive anche da un punto di vista etico molto rilevanti. Perché questo tipo di stimolazione, se è ripetuta, va bene? Potrebbe essere un modo per ridurre le ineguaglianze cognitive che necessariamente esistono fra i membri di una eh, popolazione eh, ed infatti diciamo se questo può essere l'aspetto un pochino più oscuro eh, dall'altro è possibile eh, cercare di tarare al meglio di personalizzare al meglio questi effetti per aiutare chi comincia a avere dei deficit di tipo cognitivo eh, che potrebbero migliorare in seguito se effettuati in, in modalità diciamo riabilitativa ehm, con, ehm, eh, con regolarità da, da, questi, eh, da questi pazienti questo non abbiamo tempo l'ultima cosa che vi voglio far vedere perché mi sembra dimmi te Ginetta se ho altri 5 minuti Sì, sì, sì, va bene, va bene. Negli ultimi cinque minuti vi voglio far vedere invece che cosa si può fare fornendo corrente al cervello in modo un po' più eh, invasivo, cioè tramite un intervento neurochirurgico. Eh, esiste una malattia, ne avete sicuramente sentito parlare, che si chiama malattia di Parkinson. Eh, che è un, una malattia neurodegenerativa sostenuta dalla degenerazione di un gruppo di neuroni che si trova nella profondità del nostro, del nostro cervello che si chiama eh, sostanza, sostanza nera che smettono di produrre uno di quei eh, neurotrasmettitori Chimici che avete visto nelle vescicole del celesti del filmato che vi ho fatto vedere all'inizio. Questa malattia è una malattia, eh, è una malattia progressiva che porta ad una serie di disturbi che possono essere, per esempio, il tremore del, delle mani, va bene, il tremore al il tremore riposo che possono essere la, eh, la, lentezza, del, la lentezza del movimento eh, e, e, e la rigidità del movimento combinata, vedete, con il, il tremore, cosa che fece, che ispirò chi scoprì questa malattia, che si chiamava appunto Parkinson, a chiamarla paralisi agitante, cioè paralisi perché uno non riesce a muoversi correttamente agitante perché è presente il tremore. Oppure può portare a delle complicanze a lungo termine che derivano dalla combinazione della progressione della neurodegenerazione con le terapie che questi pazienti che possono fare, con questi movimenti sì. incontrollabili di tipo ovviamente involontario che si chiamano discinesie. Questi quadri di malattia così gravi. Eh, si arriva ad un punto che è difficile eh, curarli con le sole medicine che peraltro sono molto efficaci per tanti anni in questi pazienti allora è stato sviluppato un intervento chirurgico che prevede l'inserimento di eh, elettrodi molto piccoli all'interno del cervello proprio nelle strutture, si chiamano nuclei della base in questo caso del nucleo subtalamico che sono, in cui, eh, che sono le strutture cerebrali in cui la malattia neurodegenerativa prende origine questi elettrodi intracerebrali sono connessi tramite dei cavi che passano sotto cute ad un generatore di impulsi, una, un grande quanto un pacemaker cardiaco e fornisce in continuo una corrente elettrica che va a eh, diciamo restaurare eh, un'attività più fisiologica a livello delle strutture dei nuclei della base che generano i sintomi. Questo, ovviamente, è un intervento eh, chirurgico che eh, è, necessario, ehm, è necessario effettuare in team. Perché ci vuole il neurochirurgo che fa tutto quello che si chiama il planning preoperatorio, cioè prende una risonanza magnetica, come quella che ho fatto vedere prima del paziente, deve individuare con precisione sotto millimetrica qual è il, il, il bersaglio dove poi dobbiamo eh, eh, posizionare l'elettrodo. Considerate che questo bersaglio si chiama nucleo subtalamico è 2 mm x 4 mm e che è situato proprio al, nel mezzo del nostro cervello quindi un errore di ingresso dell'elettrodo di mezzo grado fa sì che quando la punta dell'elettrodo arriva dove dovrebbe arrivare è in una zona completamente differente e che, quindi la corrente data in una zona differente invece che portare dei benefici porterà sicuramente dei problemi quindi il neurochirurgo deve inserire questo, questo elettrodo e noi come neurofisiologi dobbiamo dire in base all'attività elettrica registrata millimetro per millimetro dalla punta dell'elettrodo che scende dobbiamo dire al neurochirurgo guarda fermati perché sei arrivato nel punto giusto cioè noi siamo in grado in base al riconoscimento del pattern di attività oscillatoria patologica di questa struttura di dire al neurochirurgo se è situato correttamente qui oppure se è andato nel nucleo accanto o se è arrivato nel nucleo sotto quindi una e ci vuole anche una certa fiducia reciproca fra il neurochirurgo e il neurofisiologo eh? vi potete immaginare quindi un intervento mm, da team multidisciplinare difficile ma che può portare a eh, risultati eh, Direi mh, spettacolari. E io vi faccio vedere uno di questi risultati. Questa è una signora coaffetta da Parkinson che in questo momento ha gli elettrodi spenti. Bene, vedete come sono lenti i movimenti. Come la faccia. Questa è una signora 3. che, ovviamente, 3. ha dato il consenso a essere filmata. Come sono lenti questi movimenti? Eh, come. Se la potete sentire, sono rigide le, le sue articolazioni. E guardate quando lo stimolatore è acceso. Quando lo stimolatore è acceso, il movimento ridiventa fluido e la signora eh, riesce eh, anche a eh, alzarsi dalla sedia no, e a camminare normalmente. Cosa che prima non riusciva nemmeno ad alzarsi dalla sede. Oppure, sempre un'altra signora che ha dato il consenso ad essere firmata, che era affetta da un tremore, vedete, che gli impediva, per esempio, di portare un bicchiere alla bocca, va bene? Questo non è un Parkinson, questo è un tremore che si chiama essenziale. Con gli elettrodi accesi, il tremore praticamente quasi scompare e questi sono effetti che con le comuni terapie farmacologiche non avremmo mai potuto ottenere l'ultima cosa che vi faccio vedere è una curiosità una curiosità che sarebbe un eh, violinista che aveva avuto era affetto da un tremore intrattabile tipo quello della signora e che per questo aveva deciso di effettuare questo intervento che si chiama stimolazione cerebrale profonda o dbs deep brain stimulation quindi l'inserimento di questi elettrodi all'interno di questi nuclei profondi del nostro cervello eh, gli era stato spiegato a questo violinista che l'intervento chirurgico gli avrebbe mh, alleviato il tremore e che verosimilmente sarebbe potuto eh, continuare a eh, ritornare a suonare questo era un violinista professionista però lui per essere proprio sicuro che il neurologo e il neurofisiologo facessero le cose per bene all'interno della sala operatoria disse va bene io mi opero però eh, e questi sono interventi che si fanno da svegli però io suono il violino in sala operatoria mentre mi operate perché voglio essere sicuro che eh, non mi fate nessun, nessun danno e questo è quello detto fatto che questo violinista ha fatto cioè mentre il chirurgo inserisce gli elettrodi vedete questa è l'attività del, del nucleo lui suona il violino perché vuole essere sicuro che quel piccolo nucleino situato nel bel mezzo del nostro cervello fosse raggiunto eh, correttamente senza provocare danni perché il primo eh, statement diciamo, per chi si occupa di, di medicina e sopra, direi che vale soprattutto per chi si occupa di questo tipo di stimolazioni cerebrali è primum non nuocere, cioè prima di tutto non facciamo dei danni poi facciamo tutti i nostri studi però prima di tutto ovviamente non facciamo dei danni e con questo io vi saluto cioè vi saluto, termino la lezione e che vi ringrazio di aver ascoltato e che spero vi sia anche piaciuta eh, io mi sono divertito a farla per esempio e sono pronto a...